Mi chiamo Alessandro, ho 14 anni e mi appassionano lo studio delle scienze, il pianoforte e il judo. Nel 2020 ho partecipato al progetto Biblioteca fuori di sé a Villa Dalme, che proponeva attività di lettura espressiva per bambini dai 3 ai 6 anni. Abbiamo quasi drammatizzato i testi, riadattandoli a brevi sketch teatrali e costruendo delle scenografie, a volte anche complicate. Di questa esperienza mi ricorderò sempre la prima volta che ho letto in biblioteca, durante le prove, insieme agli altri volontari, Prima della lettura la tensione si tagliava col coltello e un attimo dopo ci sembrava di conoscerci da una vita. Rifarei questa esperienza e la consiglierei ai miei coetanei non solo perché mi è piaciuta, ma anche perché il volontariato è un'attività gratificante. Si percepisce infatti chiaramente l'utilità che il lavoro che si sta svolgendo ha per le persone. Inoltre non c'è niente di meglio che fare un bel lavoro in gruppo.